Certo, se, se Ghilardi sbagliasse la Scari, diciamo... Oh, si è ammazzato davvero la Scari, non ci credo! Hai eh? ragione, mamma mia, mamma mia! Eh. Caviglione, non fa una cosa che fa rima con caviglione! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati un anno dopo all'ACI GT Endurance. Il team B banca riparte da qui, era iniziato tutto con questa gara dove andò tutto storto, non so se ve lo ricordate, non siamo riusciti manco a farla perché non ci ha fatto fare il cambio pilota. Siamo in Split 2, campionato italiano AC Split 2, ci sono 28 concorrenti, cerchiamo di fare una figura eh, almeno decente. io non ho il pacchetto libre perché attenzione che tanto il nostro ragioniere ci fa un 360 per farci notare bene la livrea B per nuova eh? questa sarà la visto, protagonista eh. di due gare vi vado a spiegare come funziona bene la manifestazione correremo 6 venerdì, uno sì e uno no sostanzialmente eh, si correrà oggi a Monza, poi ci sta tutta una serie di gare se non avete visto il video sul canale dell'ingegnere eh, c'è tutta la spiegazione con le date, le piste che io ovviamente non mi ricordo perché sto qui per caso i primi 20 prendono punti quindi dovrebbe essere tecnicamente fattibile riuscì a fare un punto st'anno. però insomma non si può mai sapere perché noi siamo abbastanza bravi a non fare punti la gara dura due ore c'è il cambio pilota ogni ora non ci stanno obblighi particolari di nessun tipo tranne il fatto che ogni pilota può fare massimo uno stit da un'ora per oggi purtroppo l'ingegnere non c'è perché non è proprio presente nella sua location tanto il ragioniere ci regala anche il lato destro della livrea il però se ogni tanto azzecchi in giro abbiamo anche quest'anno pagato fior fior di agenti di marketing se sei a Silverstone in mezzo alle cops e in mezzo alla pista vedi bono vox meglio che fai un esame TOX pagalo 20 euro in meno con carta DOTS questo è viver banca per il sociale paga essere con passo costante più che essere veloci perché se pagava essere veloci noi dove correvamo Avoca, una cosa di cui non abbiamo parlato, sempre per la... 10 secondi. Per la... Le gomme vuole che gliele cambi o proviamo ad andare in fondo e guadagniamo sti 5 secondi? Ma io le cambierei, cioè, non faccio il tirchio con le gomme mie, Cioè, quando deve decidere per le sue. Bocca al lupo, ragioniamo Sempre viva il lupo, Avoca. Allora, Turbo One, speriamo bene sia, sia paziente Dare, sì, sì. Dio, questo marogna, mamma mia, pericoloso Eh, l'ho detto che Sta prendendo una strada alternativa, marogna in mezzo delle macchine Ecco, vabbè Piccolo bacetto sul culo, eh, che è una cosa, un'immagine brutta Attenzione, si è girato Barcellona Che in momenti c'è per i girasse, però per fortuna non ci ha preso Grande Barcellona Perfetto Vabbè, tutto sommato abbiamo perso una posizione, ma poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio. Eh, perché si è incarciofato qualcun altro. E noi su questo dobbiamo puntare, sulla morte altrui. Cioè... <ride> Tanta autofiducia. Ci siamo allenati su questo. Sì, sì, questo è il nostro superpotere, la morte altrui. Cioè gufarla agli altri. Attenzione che qui c'è Barzaluna dietro che l'ha presa proprio... Sul serio, sto fatto dei passaggi. Oddio, oddio oddio oddio oddio, morti e feriti, morti e feriti Visto, visto, ma li passiamo Bravo, bravo, ragione Mamma mia come finisce male sta, sta bariabolica oddio, oddio oddio oddio oddio oddio oddio Oddio Marzorati, Marzorati eh, Occhio, Marzorati, rientro che... Ora mi raccomando la solita tattica del li lasci uccidere tra di loro eh questi se, se auto buttano fuori Eccolo, ho detto, quello è andato lungo sì, era Barcellona. Barcellona, mentre Marzorati dietro si riavvicina Barcellona è rientrato addosso a Marzorati eh, Mi starà sicuramente parlando dei parenti in questo momento Oddio, oddio, oddio, questo come si è buttato dentro Mamma mia, mamma mia, sti due vedo male Li lascio uccidere anche loro, tra di loro Micheletto e Lucidi, sportellatina, giusto per fargli sentire che c'è. Attenzione che questo non potrà mai fare la curva da lì, eh, appunto. Cioè, è una cosa di fisica, caro Lucidi. Peccato che fosse. Attenzione a Marzorati che prova a passare all'esterno, infilandosi in un punto difficilissimo. Ma a direzione gara, dove sta? Cioè, ma eh, pronto, direzione gara, ma non dovevi intervenire in diretta? Non, non cerchiamo scontri quando non servono. Tanto Barcellona, eh, lo vedo tipo The Walking Dead. A few moments later. Oddio, eccolo Barcellona che l'avevo detto che era Walking Dead. C'è Faltoni un pochino in avvicinamento. Sì, Faltoni era uno dei primi tra l'altro, quindi se dovesse passare lo lascio passare perché. No, Faltoni è morto adesso proprio mentre eravamo nominato. Beh, come l'ho detto? È bacio dalla morte proprio. Le sue sono gufate affettuose. Eccolo che è morto un altro, attenzione Micheletto! E eh, dai eh! Salutiamo Micheletto in grande amicizia! Attenzione che tanto però Ghilardi, stavolta mi sembra ben intenzionato. Certo se, se Ghilardi sbagliasse la Scari diciamo. Oh si è ammazzato davvero la Scari non ci credo! Non ci credo! Non ci credo. E Ghilardi pure l'abbiamo eliminato! Raga, manca un warning però, cioè uno ci ha dato la direzione cara veramente, però vabbè. Warning di taglio pista dici? Eh taglio pista manco uno Due ne abbiamo però si sì, avvocato grazie per la situazione. Come due? Ma quando hai preso mi hai detto niente, è infame Eh beh certo, non glielo volevo dire avvocato Adesso qui alla parabolica ovviamente Marzorati è lento Noi lo facciamo Decantare Lui va un po' in apprensione perché ha le gomme Surriscaldate le posteriori quindi non riesce a aprire bene E noi lo andiamo a superare Sta andato tutto bene, sta andato tutto bene ragazzi, siamo quattordicesimi al momento Attenzione mo qui a sta frenata che secondo me Micheletto si butta, eh? Dice, eh? Eh, lo vedo proprio intenzionato che si sta per tuffà Eccolo, doppio carpiato con avvitamento a destra Ho fatto benissimo ragioniere Bandiere blu pezzarro che se leva dalle balle giustamente e adesso lui sbaglia e adesso è il punto giusto però questo ti chiude dietro a Zarro Intrence passando a qui gioia mamma mia mamma mia <ride> Questo è stato divertente avvocato E ancora non è finito aiuto aiuto aiuto tu Esci meglio alla scaria adesso eh. prepara l'uscita Che lui sarà impanicato adesso Por cacchio invece è uscito benissimo Ferrari davanti con stop in cui 10 secondi Fermo perfetto Ottimo, occhio, occhio, occhio, mamma mia, guardo, ma che cazzo ha fatto quello? Oh, Madonna, ma quello è matto, si è parcheggiato in mezzo a rettilineo, oddio, è arrivato Ghilardi a velocità di curvatura praticamente, però è andato fuori pista, ciao Ghilardi, salutiamo Ghilardi, oddio, sta cosa non finirà bene, eh, questo è un gran sorpasso, eh, questo è un gran sorpasso del ragioniere. Okay, ma i nostri compagni di squadra del Biper team restivo come sono messi che non li abbiamo mica visti Eh, sta, credo che stiano avanti Terzo uh, certo settore, bandiera gialla, macchina ferma davanti, vediamo chi è ba Bandiera bianca pure, tutti che si arrendono Occhio, che questi hanno brutta abitudine di rientrare in pista Cioè, è restivo, attenzione stia. che è restivo <ride> è Un altro che avevo bruciato Ho appena chiamato, eh Eccolo restivo, eccolo, attenzione, attenzione! E non ce l'ho fatta. Eh, vabbè, fa niente. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Macchina è dritta? No, è storta, avvocato. cazzo? E mo? Ah, mo mi fermo adesso. E io come faccio? E non c'è un'ora e dieci, che fai? Un altro pit stop poi dopo. Oh, c'è un'ora e di. Ah, no, manca un'ora e 17. Entra e sistema la macchina. Porca puttana, io mi sto a sotto, mo. E che famo? Vado a pisciare. Eh sì, io faccio un altro giro a vocai e dopo le faccio... Vado eh, vado al pisciassi sì. Vado, Vado, oh, so much to that, <ride> <ride> gonna vado. Vado ai box adesso, vocai ci avrà un minuto e dieci, purtroppo, eh. Eh ma... Eh, porca miseria, dopo dobbiamo fare un altro beat per un minuto dopo. Eh lo so, faremo uno splash and dash, lo che dobbiamo fare. Ma che cazzo è sto splash and dash? Che entra, mette solo... Solo cambio pilota? No no no mette solo un litro di benzina e via eh, ma io finisco il mio stint, cioè posso guidare al massimo un'ora e dieci. E manca un'ora e. Ah beh, 14 adesso, eh sì. No. Era meglio se ce la facevi a fare un altro giro. Io ho un'ora e zero e nove, raga, mancano e 12, toccherà rientrare per tre minuti. Avvocato lo specchietto. Eh, lo specchietto è un problema, raga, devo aspettare di trovare il rettiligno quello della là. Ma il rettilineo dell'a cambio la telecamera. Eh. Eh, ma è... eh, ha ragione allora fa ragione, ragione Oh, oh c'è uno ma cazzo rientra questo Marugne che è entrato come se ok avvocato eravamo decimi eh oh, che cazzo top 10 guarnieri davanti 52 e 5 lei 53 due secondi più veloce avvocato ci ah, sono già stanca si vola <ride> devo guidare ancora un'ora una fonda staccata, ma tanto lei incrocia o bocca, lei incrocia oh oh, dove vai? portacci da pippo bene bene, ci siamo, ci siamo obiettivo il collega Giuliano esatto, lupandotto, è stata una mossa di marketing che abbiamo lasciato sull'altra oddio, oh, che frate ha fatto? non lo so non poteva, occhio come rientra, la C2, allora, lì. Eh che cazzo però, niente ci volevo ma però tu me stai proprio a provocare Dio uno che rientra male, ecco l'esca che infatti era sotto pressione dei giri brutti dell'avvocato che faccio attacco? si sì, si sì, avvocato guarda, guarda vicino cioè adesso devo attaccare il gira un secondo più veloce il povero giuliano left. mamma mia sono andato un po lungo però vabbè ho portato a casa si sì, martella avvocato marzati sta pittando adesso e noi pitteremo tra un po' Mannaggia, che sfiga, raga Non sono... Porca mm. Quanto cazzo ha frenato Caviglione? La cavigliù? E che te è venuto? Un crampo alla caviglia, porca puttana Io, io, io Candiano, non sono un grande fan di passarlo, onestamente Ho capito che faccio, lo spingo Oh, che fate? Vabbè. Sì, qui, qua si rischia il patat... Sì, a... Dio, dio, dio, io non c'entro niente No, no, lei non c'entra niente, però, no, vabbè, Caviglione ha rischiato veramente. Noi abbiamo bandiera blu anche tra l'altro adesso, Candiano l'ho perso Caviglione non fa una cosa che fa rima con Caviglione, porca puttana Caviglione lo vedo un po' pericoloso adesso Sarebbe cosa buona toglierselo di dosso Eh, eh io di dosso, che faccio? Hai visto che ha fatto la scicanna? A... Dai dai, su, capiglio! Cos'è oh, girato uno davanti? Cazzo, mi ha fatto più un corpo? Era Chi era? Dos Santos, non ci interessa, è il ventunesimo Ok Cioè, vorrei dire che, oltretutto, non solo dovevo fare il, il giro d'avi tutti i giri ma pure con due warning sul gruppone e te la sto ridando con due warning sul gruppone, diciamo Abbiamo sbagliato Rientro da... in ragioniere se la sente calla così adesso? Sì, sì, perché sono stanco, inizio a sentire proprio la fatica. Mi rendo conto che sto mancando di concentrazione. E la lascio che mancano 19 minuti, calcoli. Ok. It via Avokai, ah, io posso solo fare un applauso per lo stint meraviglioso che ha fatto. La benzina l'ho caricata, ci ho messo 10 litri in più di benzina. Cambio gomme, cambio pilota. Mamma mia si ah, vede la fatica, è eh, bella, ho già l'avvocato. Sono distrutto eh, sono raga Sono faticato pure <ride> Sono veramente distrutto Pare si sì. Siamo quattordicesimi ancora Attenzione eh Attenzione che siamo ancora quattordicesimi Purtroppo ci ha detto male raga, che dobbiamo fare? Se no questa potevamo fare pure top 10 secondo me Oddio, oddio casino questo fermo a mezzo, fermo mezzo non so che è successo Comunque era l'esca, no era era tricarico. Uh, che fa pure il cantante tricarico, mi pare. È proprio lui. Marzolati, sempre a due secondi in allungamento. Due secondi... Occhio, questo è ammazzato chi è? Era proprio Guarnieri. Bene così, dai Guarnieri. Attenzione, attenzione, attenzione, questo che cazzo fa? Mortacci tu, azzarro! Ma questo devono squalificare! Ma che cazzo fa a manovra a mezzo alla pista? The leader on the final lap. Leader on the final lap? Eh Leader on the final lap, dai! Siete stati bravi entrambi, siete stati solo sfortunati, eh sì Bellix, però vabbè, tutto sommato abbiamo salvato il salmabile. Dai, dai, bravo ragione, grande stint. Dai, super, amico, ha fatto anche lei uno stint meraviglioso. E per la prima gara è tutto, vi ricordo che per le prossime la live sarà dall'ingegnere, il video uscirà sul canale mio come, come al solito, diciamo. La live la facciamo qui solo quando l'ingegnere non c'è perché ci sono due gare dove lui non, non può correre proprio per motivi logistici.